Buongiorno e buona risurrezione a tutti voi, Cristo Risorto, a te carissimo o carissima che credi o non credi cattolico o non cattolico che sei di religione cristiana o non sei della religione cristiana, qualsiasi certo o professione o credo che sei, giunga a te il mio culio. Che la tua vita sia una vita piena di speranza, una vita piena di felicità, una vita piena di gioia. Che la tua testimonianza possa sempre risprendere su ciò che è vero, ciò che è giusto e ciò che è sincero. Per creare un mondo bello, creare un mondo nuovo, creare un mondo ricco di solidarietà. Il mio augurio è quel che tu possa credere in Dio possa credere nella risurrezione vera, possa credere nella speranza, quella fede che ti possa far raggiungere un, un qualcosa di veramente stupendo. Non avevi paura di credere, non avevi paura di sperare, non avevi paura di rinunciare a te stesso per prendere, sulle tue, per prendere Cristo nella tua vita. Cristo è risorto, ha vinto la morte. Credi in Lui perché vincerà anche la tua sofferenza, ti porterà al gioia. Buona Pasqua, che la tua Pasqua è una Pasqua piccola, felice e piena di solidarietà e di affetto e di amore verso i tuoi, verso i tuoi cari, i tuoi amici, i tuoi figli, i tuoi nipoti, tutte le persone che ti caro, è per quelle persone che non riesci ad accettare, che ti hanno fatto un torto, che ti hanno fatto del mare. Credi in Cristo, lui è risolto, risolgi anche tu, con lui. Buona Pasqua. Ciao.